Si sente, sì. Eh, buonasera, io sono Gianfranco Ragone, sono uno storico. Eh, solo gli storici possono spaventare più di un giornalista, guardi. Però io non farò un intervento da specialista, mi hanno fatto bene Alessandro Agostino e Dottor Sciallone. Secondo me hanno fatto degli interventi molto importanti e per argomento di discussione ci sarebbe anche solo. Partendo dalle cose, dai che hanno, eh, dalle cose che hanno detto e dai problemi che hanno sollevato, io dirò qualcosa su cui ho riflettuto in questo periodo, sperando che sia di qualche interesse. Ehm, diciamo così: mi porrò alcune domande su cui non ho risposte certe, ma eh, che credo possano ma essere anche utili spero insomma a una discussione successiva intanto eh, io credo che il carattere ma non mia testa il carattere più evidente di questo decreto in tutti i suoi aspetti come Rocco diceva se ci pensate è il carattere legato all'incertezza cioè come sarà applicata questa cosa eh, quando sarà, applicato, eh, sarà applicata questa cosa chi lo deciderà Qui ci sono due risposte possibili, forse di più, ma ne sono venute in mente due. Uno è il fatto che ci si garantisce uno strumento, una, una possibilità di intervento eh, in un contesto però un po' preoccupante perché in realtà il tema che sollevavano bene sia Alessandra che Rocco è, è, è quello del contesto, cioè in una condizione di democrazia noi dobbiamo avere la certezza del diritto, non la possibilità dell'arbitrio, perché se si apre questa strada e questo decreto lo apre, allora eh, le analisi da fare sono più preoccupanti. L'altra possibile risposta è che questa, però è correlata naturalmente, oltre che una possibilità, è una vera e propria arma. È un'arma contro il dissenso, evidentemente, è stato detto molto bene, è un'arma però non soltanto politica in senso stretto è forse un'arma di natura culturale di natura eh, cioè è legata ai costumi, agli stili di vita che hanno evidentemente preso eh, nel mondo giovanile, no? si diceva nel manifesto che annunciava questa cosa un carattere che è politico no? il modo di vita può essere una denuncia del contesto in cui si vive e anche la prefigurazione di un altro modo di rapportarsi con l'altro, quindi un altro rapporto sociale possibile eh? e qui evidentemente c'è dietro l'idea invece di un tipo di rapporto sociale di un tipo di società che è conforme e che è conformistica quindi questo decreto ha effetti politici, giudiziari quello che vogliamo ma anche e forse soprattutto culturali e questo è inquietante per certi versi. Um, anche perché ci si può chiedere se la crisi della democrazia, perché poi di questo no, Alessandro un po' si parla, cioè, eh, non diventa, non stia diventando lentamente un congedo dalla democrazia. E se diventa questo, eh, anche qui insomma, il tipo di ragionamento da fare è di altro tipo. L'impressione, però una questione su cui non sono certo, è che una parte delle classi dominanti stiano prendendo congedo da una certa idea di democrazia, che è quella che eh, dicevi tu ed eh, è una scelta se la fanno davvero preoccupante. Il secondo punto, siamo di fronte a una sorpresa, cioè siamo stati tanto sorpresi di fronte a questo decreto, eh, io non penso, siamo stati tanto eh, sorpresi, soprattutto in un contesto come quello di Torino. Ricordo che una delle volte in cui ci si è trovati così numerosi, forse anche di più all'epoca in questa sede universitaria, fu per quella bella assemblea cosa succede in città dopo lo sgombero dell'asilo. Se qualcuno di voi c'era lo ricorderà. Ecco, Torino chiaramente è un caso emblematico. La magistratura Torino ha usato il pugno di ferro lo usa continuamente abbiamo continuamente studenti, dottorandi sottoposti a misure eh, di, eh, repressive di fatto in maniera inquietante qui eh, la una parte della magistratura va detto con onestà eh, prende di mira ogni forma di critica politica ma anche ogni forma di nuovo no? si parlava prima di stile di vita ma di stile di militanza politica che non è di nuovo conforme o inserita nelle tradizionali forme dell'agilità politica quella, quelle specie di partito politico che sono, partiti politici che sono rimasti non lo sono più davvero dei partiti con delle sedi con delle attività vere e proprie o quei movimenti che si sono presentati in anni recenti come alternative ma si sono anche dimostrati piuttosto facilmente integrabili ecco chi si muove fuori da questi contesti, è oggetto continuamente di misure di attenzione e di eh, criminalizzazione. Non sorprende che, eh, discutiamo come ci hai detto all'inizio, il in contesto particolare che è legato alla Ascatasuna, oggi, ma si possono fare tanti altri esempi a Torino, non sorprende che poi al centro di queste misure ci siano eh, soggetti, organizzazioni, legami, che sono legati a, a chi eh, mette in discussione gli assetti di, poteri, di potere consolidato, chi mette in discussione la proprietà, ah, hai citato una realtà che ha fatto della lotta contro gli sfratti, un tratto caratterizzante, eh, chi denuncia la tradizionale e ineguale distribuzione della ricchezza nella società. Cioè questi sono eh, gli obiettivi. E questo ricordava Rocco la vicenda dei migranti ecco, chi si schieva da quella parte viene criminalizzato, accusato, perseguitato eh, lo sappiamo chi ha fatto delle lotte contro i Cire contro quello che stiamo insomma, è stato oggetto di particolare ora ehm, non vorrei adesso fare un discorso troppo lungo e da storico però io vedo anche un tratto comune eh, nella storia d'Italia nel modo in cui lo Stato da quando è nato si era portato ai movimenti alternativi la trasformazione dell'oppositore politico in delinquente è un tratto che caratterizza lo Stato da tagli nel 1898 si tenne una straordinaria conferenza contro il pericolo anarchico eh, chiamata, eh, convocata eh, da un sovrano che neanche voglio nominare eh, che finì in una sorta di di, di, di buco nell'acqua però chiede origine a un collegamento all'Interpol che nasce proprio a partire da quella, da quella vicenda insomma, per, proprio all'epoca si parlava di bande, di malfattori poi si è parlato eh, la faccio breve perché non devo fare una lezione di storia però se, per, se per, pensiamo agli anni 70 del novecento in Italia i processi per bande i processi per eh, per queste attività sono stati utilizzati come strumento di avvertimento l'avvertimento è sempre lo stesso non associatevi non organizzatevi non unitevi questo è il messaggio che arriva e su questo secondo me a questo livello bisogna essere in grado di rispondere e il tentativo è quello di fare della paura uno strumento di governo ma anche qui non è una cosa che ci sorprenda però bisogna averne consapevolezza la paura come strumento di governo e di gestione del conflitto eh, dei problemi eh, che abbiamo è inquietante la domanda ecco e poi chiudo perché l'ultima domanda che faccio è non è proprio una domanda da nulla è perché perché oggi si riprende quel filo lontano Um, sarebbe molto interessante discutere sul modo in cui vengono fatti i processi il processo Manet è estremamente interessante perché il tipo di organizzazione che viene denunciato eh, le pene che vengono erogate che sono inquietanti di nuovo uso questa parola non a caso eh, sono stati combinati nel primo e secondo grado di giustizio fino a 20 anni di carcere poi la Cassazione eh, si è mosse in tempi recenti eh, rubricando uno dei reati, un pacco bomba che non fece nessun tipo di, ferito, di feriti a strage politica, che prevede del eh? E che ricordo che Alfredo Cospito sta pagando per questo. Al di là di quello che si pensi eh, politicamente su quegli atti, quello che sta pagando è eh, diciamo un prezzo altissimo, perché c'è a rischio la sua vita di questo, no? del resto stativo, Stato, 41 bis, sono cose da denunciare, ma finisco, eh, la domanda, perché tutto questo? Se la democrazia costituzionale, quella emancipativa di cui si parlava, è sostanzialmente disinnescata, almeno attualmente nelle sue potenzialità emancipative è abbastanza disinnescata, se i movimenti sociali radicali, quelli... Eh, che oggi siamo anche qui a tutelare in qualche modo nelle loro forme eh, concrete, insomma, sono comunque, mi pare, lontani dal poter sfidare lo stato di cose esistente, praticamente, concretamente e con effetti di trasformazione, se i settori sociali subalterni sono sostanzialmente tacitati, silenti, se non in qualche caso, ma insomma, in maniera eh, sono, sono piuttosto controllabili attraverso la precarietà, la povertà, attraverso il silenzio a cui sono sottoposti, perché questo accanimento che diventa quasi persecuzione. Perché? Può essere, la risposta potrebbe essere una forma di repressione preventiva, ma io temo che questa sia un po' una risposta consolatoria. Eh. E allora qualche ipotesi. Io non credo che succeda perché c'è nella società una forte opposizione sociale e quindi il potere si schiera contro l'opposizione. Perché non mi pare che sia questo il caso. Raccontarselo rischierebbe di essere un po' consolatorio forse. Eh, l'opposizione sociale invece mi sembra, perché voglio dire ancora una volta, eh, con sforzi che le singole persone e i gruppi eh, fanno in maniera eh, straordinaria perché chi si organizza oggi ha davvero grande coraggio e, e, e va tutta la mia ammirazione però l'opposizione sociale nel complesso mi pare debole frammentata e anche in parte disorganizzata nel complesso forse succede perché abbiamo questa ormai pratica della spettacolarizzazione e anche quindi in quei settori i processi devono diventare uno spettacolo forse per favorire qualche carriera o eh, dare un po' di, eh, di luce a qualche figura. Certamente, lo dicevamo stamattina in una lezione che abbiamo fatto, la spettacolarizzazione si sposa con la depoliticizzazione. Quando spettacolarizzi non discuti di politica e non fai politica. E poi di luci la democrazia appunto a, a quella cosa lì in qualche caso, forse la terza ipotesi tutto ciò è un esercizio un esercizio, una preparazione per momenti in cui si potrebbe allora eh, che fare di fronte a tutto questo? io credo che sia molto utile questo tipo di incontro eh? quindi informare e controinformare raccogliere tutto ciò che succede perché è importante sapere con precisione eh, cosa succede eh, quando e dove quindi fare un'operazione di controinformazione organizzata, questo sarebbe il primo punto interessante. Poi intorno a queste cose confrontarsi e, e voglio dire anche unirsi a no? questo tipo di incontro anche per noi è interessante e credo che una realtà come quella accademica di questo si debba occupare seriamente. E poi accettare che nella situazione difficile che viviamo eh, organizzare, o riorganizzare nella pluralità di, di ruoli, anche nelle differenze di ruoli o di prospettive, è un compito che forse sfida eh, questa dinamica drammatica che stiamo vivendo e in parte denunciando. Grazie. No, no,